Vi presento Video Ant per annotare video, un'applicazione della, eh, della Minnesota University e che possiamo raggiungere dall'URL http ant umn quando è utile utilizzare questa applicazione? Nel momento preparatorio di un EAS, nel lancio dell'attività da parte del docente che potrebbe assegnare un breve video da annotare in homework. Gli studenti in homework potrebbero essere richiesti di, di aggiungere annotazioni e a commenti ad un video. Eh, è utile anche nel momento operatorio di unirsi nelle attività individuali o condivise per interpretare un problema e per aggiungere annotazioni e domande da chiarire. Mi sono collegata al sito VideoAnt e a Milogo con a Facebook, però potrei anche... Uh, utilizzare la modalità guest, in questo caso il video mi verrebbe mandato per il link al video per mail. Mi loggo con facebook E uh, vedete qui gli altri due video che avevo precedentemente creato. Creo un uh, nuovo video da annotare con uh, il più new ant. Eh, mi chiede di entrare con l'url del mio video. Eh, il, mio vi il video che ho scelto è questo, Giorgio Nardone come evitare le psicotrappole e ottenere il massimo da noi stessi. E, um, il, il, quindi copio il link, copio il link e eh, incollo il link dove richiesto. Avrei potuto comunque eh, anche uploadarlo dalla browser dai miei eh, YouTube upload. Load. E adesso mi sta caricando... Il video pronto per essere annotato è molto facile annotare perché ho un, uh, un bottone ad annotation che uh, uh, poi utilizzerò nel momento in cui faccio scorrere il video faccio scorrere il video che è uh, un po' basso cioè, e decido di um, creare un'annotazione al punto in questo punto, e eh, quindi ho fermato il mio video e vado alla notazione. e La notazione mi chiede un subject che potrei mettere: e potrei mettere psicotrappole. E il content, aggiungo il content, il content evitare. Le eh, psicotrappole vuol dire non replicare sempre le stesse strategie in tutte le situazioni ecco e eh, salvo la notazione ah, poi eh, procedo nella, nel video e eh, posso Mm, eh, mettere un'altra annotazione in questo punto ad esempio, il subject è il nostro stile. Stile mm, abbiamo uno stile personale. Per affrontare le situazioni posso scrivere qual è qual è il tuo save no, metto un content, eh, lo stile personale potrebbe essere di sentirsi due punti bloccati, virgola, Nell'affrontare ehm, una eh, situazione naturalmente incapaci di reagire, non percepire mh, nella situazione del problema. Reagire senza pensare. Save. Ok, e ho, come vedete, messo le mie annotazioni. Potrei creare un gruppo per condividere questo video andando in gruppo. Ad, eh, il, potrei mettere il nome, il nome del gruppo, classe terza, e a, eh, potrei eh, aggiungere i eh, membri del gruppo mh, eh, qui, in, eh, creare i membri del gruppo. Con submit potrei eh, quindi aggiungere questo, eh, questo gruppo. Non lo faccio ora, vi faccio vedere invece come il, il video possa essere eh, condiviso. Vedete andando, riprendo in questa rotella, open setting, eh, trovate il, le informazioni generali sul video. Uh, la, posso mettere una description del video, ma la cosa importante è che posso condividere il, il, questo video attraverso l'URL, questa URL, e vedete che è public e eh, che è possibile annotare il video. Il, posso aggiungere degli utenti mh, attraverso uh, eh, l'indirizzo mail separato da uh, una virgola. Posso anche, oltre a condividere, embeddare il, uh, mh, questo video nei siti attraverso l'embed code, uh, code che, uh, che mi mette a disposizione. Per concludere, è molto interessante la funzione di annotazione dei video. Si possono eh, fissare i eh, concetti eh, chiave e porre anche domande. Gli studenti possono in interagire con eh, il docente attraverso la funzione, come vedete, Respond. E qui possono... Ehm, dare la loro risposta e ehm, il loro parere su una determinata annotazione o una parte del video.